Diaduita a tutti, oggi è il momento di un nuovo video tag, tanto per cambiare dire a qualcuno Mentre a qualcun altro so che piacciono i video tag, quindi spero che faccia piacere a più persone possibili Quest'oggi ho deciso di fare il winter tag, creato da Jumpy del canale Jaspi Riva Di cui vi metterò naturalmente il link nell'info box, il link perché uno solo intelligenza e sono stato taggato da Giro Foc come vedi caro piano piano sto adempiendo a tutti i tag che mi hai fatto con molta pazienza eh, nell'aspettare tra l'altro cominciamo cosa ti piace dell'inverno questa come chi mi conosce un po' sa è la domanda una delle domande eh, difficili perché io non sono affatto un amante dell'inverno Devo ammettere che a volte alcuni vestiti è un piacere metterli E uno quasi quasi non vede l'ora di, di aspettare che faccia freddo per indossarli Mi sono dovuto sforzare Però effettivamente non avevo pensato a questa possibilità Cosa non ti piace dell'inverno? Allora, troppi strati troppi strati di vestiti per l'appunto troppo freddo io odio il freddo le mie, le mie, le mie gambe come le gambe di, di un buon numero di persone disabili diventano dei tronchi di legno e eh, una mossa che in primavera in estate o anche in autunno volendo non mi fa niente in inverno mi fa urlare dal dolore quindi questa non è una cosa da poco. E, e poi, comunque di solito l'estate si organizzano più cose, eh, e le persone magari sono un po' più libere, eh, per chi ha un'intensa vita sociale, cosa che io non ho, magari ci si vede più spesso, sono son troppe cose. Insomma, questo per dire che l'inverno la gente lavora. Quante volte ho detto, insomma, di certo perché una vita sociale non la favorisce. Descrivi il tuo inverno ideale. Allora, avete presente quel sole che non, che non batte, che non picchia, quelle rare fatte belle giornate? questo è un elemento essenziale del mio inverno ideale poi la neve è bella solo sulle cartoline quindi neve lontana da me perché non si esce ma mi sa che sto rispondendo a un'altra domanda quindi mi fermo e poi cos'altro un solo strato di vestiti perché i vestiti a maniche lunghe possono essere anche bellissimi ma il fatto che tutte le volte ve ne devi mettere tre che... che due scatole quindi un solo strato di vestiti e sensibilità le gambe decisamente qual è la canzone che descrive il tuo inverno ma che freddo fa di nada perché io sono freddoloso sta nevicando preferisci restare al caldo dentro casa oppure uscire non è che preferisco io resto dentro casa anche se odio stare in casa perché uscire con tre strati di vestiti eh, un, dei lastroni di ghiaccio alti, non si sa quanto Cioè, non, a parte che fa freddo, ma non si cammina nemmeno È iniziata la stagione invernale, qual è la prima cosa che fai? Ma che palle Se dovessi descrivere l'inverno con una parola, quale sarebbe? Noioso Tagga almeno tre persone Allora io spero di riuscire a taggare qualcuno che non l'ha fatto Perché ho visto che almeno due delle persone che volevo taggare l'hanno già fatto Quindi se volete pubblicità occulta Andatevi a vedere i winter tag di Lucy, Rod, Cepondine e Corinne Mantineo che l'hanno già fatto Invece io taggo Voglio provare a taggare vediamo un attimo, io taggo la mia amica Mary del canale Luca Mary de Cadella eh, a cui non l'ho visto, quindi mi sa che non l'ha fatto eh, poi taggo Corinne Live e, e, e, e, e voglio taggare Denise Caselli che non taggo molto spesso quindi siccome non ci becchiamo nemmeno spesso magari l'avvertirò di questo video sono riuscito a partorire tre tag abbiate pietà di me <coughs> ringrazio Giampi per aver creato questo video ringrazio Ciro per avermi taggato e noi ci vediamo al prossimo, ciao a tutti